Ciao ragazzi, eccoci di nuovo insieme, come va? Allora, io sono quasi alla fine di questa specie di tour estivo che mi ha visto impegnatissimo quest'anno, fortunatamente, e non so quanti di voi, come me, d'estate, eh, praticamente suonano e basta e non studiano. Quasi, quasi mai se c'è qualcuno alzi la mano <ride> eh, sì. quindi volevo farvi vedere oggi eh, visto che anche, anche visto che tra pochi giorni riprenderò eh, un, il mio percorso didattico eh, sia nelle scuole che online con tante novità perché ho intenzione di, di cambiare eh, diciamo strada ma ve ne parlerò più avanti se ci siete e eh, battete un colpo, se mi seguite ancora oggi volevo parlarvi, come dicevo prima, del eh, ritrovarsi a, a settembre, come tutti gli anni con un po' arrugginiti, nel senso, con tanta esperienza eh, live eh, fatta in questi mesi estivi ma eh, quello che succede a me è che si perde un po' il eh, suonando quelle 2-3 ore la sera e basta, si perde un po' il contatto e la padronanza, de, soprattutto tecnica, nel mio caso sul basso oltretutto quest'anno ho suonato eh, molto di più eh, basso con tasti rispetto al fretless che uso solo con la mia cover band EPU e pertanto mi sono rimesso lì da oggi a studiare col fretless Detto questo, volevo far vedere un esercizio che mi è venuto in mente oggi che, come sempre, eh, da un'idea poi nasce tantissime possibilità, tantissimi possibili, eh, possibili cambiamenti e modifiche. Allora, ho fatto una base proprio al volo con quattro accordi di settima in successione, quindi parto dal Mi. Due battute di mi settima scendo di semitono altre due battute di mi bemolle settima quindi altre due battute scendo padol re settima due battute e due battute di do diesis settima la particolarità di, di, di questo esercizio è che è in stile La base è in stile funkeggiante, diciamo, questo poco importa, potete farvela come preferite. Eh, la particolarità è che si, si associa eh, l'armonia, perché ci sono quattro accordi ben precisi, di settima quindi, e eh, la, la, il timing, perché la velocità varia. Ovvero ho fatto, se non ricordo male, eh, ogni due battute il... Eh, i bpm aumentano mi sembra di 3 bpm alla volta fino al do diesis e poi ritornano quindi c'è un, un, un aumento di velocità e poi un, un, un rallentato per tornare sul mi settima che riparte ogni volta un loop alla velocità iniziale eh, questo può essere Utile anche in situazioni live dove ci sono dei, dei cambi, appunto, di, di, di, di tempo e noi dobbiamo essere sempre lì pronti eh, all'evenienza. Soprattutto quando il batterista decide, e io ne ho uno che conosco molto bene, decide di eh, fare degli de, de, de accelerati, rallentati, eccetera, eccetera. Allora vi, faccio, vi metto la base, vi faccio vedere quali sono le milioni di possibilità partire da cose semplici, quindi prendere una frase aggiungere le coste. scale con, magari con sedicesimi per riprendere un po' la velocità della mano destra cambiando posizioni, eh, pause, eccetera, eccetera, eccetera, eh, variazioni di figure ritmiche, terzine. Eh, mettiamo la base e vediamo qualche esempio: do diesis riparte in me, E fa difficoltà quando arrivo sull'ultimo accordo tornare in... precisi sul, sul primo. le scale.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 e poi potete sperimentare groove fraseggi lo staccato ad esempio, partire dalla terza Esempio con le scale diminuite. ma ci sono ovviamente tantissime possibilità trovare l'accordo questo è quanto, eh, ora vi faccio vedere uno dei miei esercizi preferiti, che è quello di fare le gruppi di, di, di sestine, eh, quindi parto dal da mi uso su ogni scala la, la, la pentatonica minore, sta benissimo sull'accordo di settima, eh, quindi dal da mi settima ci uso praticamente la pentatonica minore di mi. Eh, seguendo la scala la pentatonica minore di mi partendo da, dal sol faccio gruppi di 5 in terzine praticamente in sestine quindi sol mi re si la poi parto dal mi e aumentare la velocità e questo fa molto bene anche alla coordinazione provo a farvi l'esercizio sperando di essere ancora in grado e poi eh, ovviamente come l'anno scorso come sempre l'anno scorso in senso anno didattico diciamo fate le vostre richieste i vostri commenti le vostre critiche e tutte le news sul mio sito come sempre dove trovate anche la base e il pdf di questa lezione ciao ragazzi alla prossima